Ciao a tutti ragazzi, bentornati al mio canale. Sono Daniele e sono l'unico in Italia che ti parla di dropshipping su Ebay, su Amazon e su tutti i marketplace e in generale su come fare soldi online per davvero. Oggi andiamo a parlare dei feedback negativi su Ebay quando si fa dropshipping ma anche quando non si fa. Questo video è molto importante se hai iniziato la tua attività su Ebay, quindi resta qui. Ragazzi bentornati, è da un po' che non ci sentiamo, che non ci vediamo, ho avuto alcuni problemini che ho risolto, inoltre ho raggiunto un, un risultato personale, un, un obiettivo personale molto importante per me, che non posso condividere qui, quindi sono stato un po' occupato. Ora... Sono tornato, quindi andremo a riprendere con regolarità i video e iniziamo alla grande questa ripresa con un video dedicato ai feedback negativi su ebay. Se vendi su ebay, sia in dropshipping, sia che tu abbia uno stock, sai quanto può essere frustrante ricevere un feedback negativo. Soprattutto perché il 90% delle volte, l'80% delle volte ci sembra che sia ingiusto e che non ce lo meritiamo. Ma molte persone pensano che non si possono gestire questi feedback e che non si possono rimuovere e invece sì io nella, nella mia vita da dropshipper su ebay penso che ho ottenuto il 100% dei feedback negativi rimossi. se non il 100% il 99% forse me ne sarà rimasto uno ci sono tanti modi per, per ottenere il feedback rimosso e qualcuno lo andiamo a vedere oggi allora Innanzitutto dobbiamo capire perché riceviamo i feedback negativi. Se vendi, se vendi online, in qualsiasi piattaforma, sai bene che uno dei ehm, punti più difficili, più complessi da gestire è il customer care, cioè avere a che fare con le persone. Questo vale ragazzi in qualsiasi attività, se voi abbiate un ristorante, se voi abbiate un e-commerce. Eh, Gestire le persone è la cosa un po' più rognosa e più complessa che ci possa essere, perché? Perché le persone la maggior parte sono pazze. No, non c'è altra parola, quindi possono definire pazze. Specialmente quando sono dietro una tastiera e pretendono di avere un determinato servizio. Fortunatamente la percentuale di questi pazzi è abbastanza bassa, ragazzi quindi andiamo, andiamo intorno al 3-4% quindi significa ogni 100 messaggi abbiamo un 4% di messaggi da idioti ma comunque i idioti li dobbiamo gestire per la nostra attività e che dobbiamo comunque soddisfare in qualche modo ovviamente ci sono casi ragazzi in cui non si possono soddisfare tutti quanti quindi sono casi in cui i idioti li lasceremo per idioti ma dobbiamo farlo in modo che questo non danneggi il nostro negozio quindi come fare? prima di tutto... Torniamo a feedback negativo. Feedback negativo ci viene rilasciato solitamente perché offriamo o una spedizione non all'altezza, o un prodotto non corrispondente, o una interpretazione sbagliata del cliente dell'annuncio. Questo può accadere sia perché abbiamo un annuncio errato, sia perché le persone semplicemente non leggono o non guardano molto più probabile so solitamente le persone non guardano ora allora, cosa succede ci sono due tipi di persone ragazzi quando nasce un problema sia che la colpa sia vostra sia che la colpa sia dell'acquirente c'è la persona ragionevole che sa che queste cose possono accadere solitamente sono le persone che acquistano da più tempo online quindi vi manderanno un messaggio e vi chiederanno una risoluzione a quel che sia il problema. A quel punto dovete essere voi, ragazzi, a risolvere la problematica. Eh, come dico sempre non vi spaventate di prendere il telefono e chiamare, ok? Perché questo fa parte del lavoro. Non vi nascono di vedere la maggior parte dei dropshipper nei gruppi eh, si nascondono dietro le email, dietro i messaggi. No ragazzi, prendete il telefono perché questa si chiama professionalità. Prendete il telefono e chiamate le persone perché una cosa che può richiedere una settimana di messaggi al telefono potete risolvere in 20 secondi inoltre al telefono ragazzi le persone sono le più difficili che facciano voce grossa e più difficile che siano i ragionevoli per semplice motivo che psicologicamente parlando quando ci ritroviamo a scrivere dietro una tastiera se ne sentiamo più gonfi ci sentiamo più sicuri di noi ok eh, possiamo anche buttare la nostra frustrazione sulla tastiera, sulle parole scritte questo è quello che accade ad esempio con gli etras che scrivono commenti o messaggi privati di insulti inutili fine a se stessi e sprecano il loro tempo così invece di impegnarlo nelle loro attività o nella loro vita perché? perché la tastiera ci fa sentire più sicuri di noi ma quando abbiamo a che fare faccia a faccia con qualcuno o telefono che è la cosa più vicina e in un rapporto a distanza dopo ovviamente la webcam, dopo il video è più difficile che, che le persone facciano voce grossa può capitare, dipende dal carattere delle persone ma solitamente la problematica può essere risolta in modo molto più semplice quindi prendete i telefoni e risolvete questo è il primo tipo di persone poi c'è un secondo tipo di persone ragazzi sono le persone nuove nell'acquisto online quindi non sanno bene come funziona il feedback perché per lasciare un feedback prima devi cercare una risoluzione con un il venditore se il venditore non ti dà una risoluzione puoi lasciare il feedback o devi lasciare il feedback quindi questi lasciano feedback negativi come se fosse Natale, tipo pacchi di Natale e lasciano a chiunque in, in, in modo indiscreto, non mi è venuta la parola, <ride> il, il feedback negativo Solitamente queste persone quando le contatti possono rimuovere il feedback, poi c'è un terzo tipo di persone che sono le più dognose e sono gli idioti. Ci lasciano il feedback negativo, tu li contatti per risolvere la situazione e loro semplicemente ti insultano, gridano. Questi sono idioti ragazzi, noi allora ci concentriamo su questo. Allora, ma andiamo nella sostanza, cosa fare quando si riceve un feedback negativo? La prima cosa da fare è controllarlo, assicurarci che non sia stata la nostra mancanza. Se è stata una nostra mancanza, contattiamo l'acquirente, ci scusiamo, lo rimborsiamo, gli diamo un rimpiazzo del prodotto, gli facciamo un reso gratuito in base alle vostre politiche di business. Anche se perdete soldi, ragazzi, che a volte significa perdere soldi, farsi togliere i feedback negativi o risolvere delle, dei problemi fa parte del gioco essere, come siete pronti a prendere i soldi in tasca dovete essere pronti a uscirli questo lo dico sempre se non siete pronti a uscire i soldi dalla tasca non vi entreranno mai questo non ho parlato molto sui feedback negativi ma non ho parlato molto anche sui resi di imbossi su dropshipping.com il primo e unico corso italiano su dropshipping su ebay se ti interessa vai a dare un'occhiata c'è un intero modulo dedicato a questo ma il assunto è che se voi non siete pronti ad avere le perdite non potete guadagnare soldi che le perdite fanno parte del business ragazzi è come se avete una pizzeria Avrete i momenti in cui le pizze andranno a male, andranno a male nel senso che non possono essere servite, dovete buttare. Avete la merce che va a male, la stessa cosa nell'e-commerce: avete una percentuale di prodotti che perdete, fa parte del gioco. Per questo dovete anche avere sempre capitale per lavorare, anche se, st se state iniziando da poco. Quindi, se è una vostra mancanza di feedback, contattate l'acquirente, vi scusate, gli spiegate la situazione, quel che sia. Cercate una soluzione come un piazzo o, o un rimborso. A quel punto potete chiedere all'acquirente di revisionare il feedback. Se non lo sapete, eBay permette di inviare una richiesta di revisione feedback. La trovate su eBay.it o eBay.com in base a dove operate basta cercate su google ebay revisione feedback, la prima pagina, ci cliccate, c'è un link chiedi la revisione di un feedback, ci cliccate, seguite le istruzioni e potete mandare al feedback negativo o neutro la richiesta al cliente di revisionare il feedback, assicuratevi di farlo solo dopo che loro hanno accettato in privato, via messaggio, via telefono, come volete, di revisionare il feedback perché ci sia una risoluzione, perché potete mandare questa richiesta una sola volta. Dopo che avete fatto questo, anzi, prima avete fatto questo, se invece la mancanza non è vostra, ma è del cliente, perché non ha visto l'annuncio eccetera, fate lo stesso processo spiegando cosa è accaduto, magari offritegli se non è soddisfatto di restituire il prodotto eh, o un rimborso parziale, così da farlo comunque felice, anche ragazzi, non state a fissarvi di chi sia la colpa, anche se il vostro annuncio è corretto al 100%, possono capitare dei casi in cui i clienti abbiano sbagliato, Va in segno di cortesia, gli fate restituire il prodotto gratuitamente, oppure gli fate un rimborso parziale e lo tenete felice, lui toglierà il feedback e siamo tutti felici, voi avete perso qualcosa, avete perso del profitto, ma non importa, avete salvaguardato la reputazione del vostro business ci sono invece i casi in cui la colpa non è vostra e il cliente non vuole togliere il feedback in quel caso ragazzi ci sono due strade da percorrere cioè fare una rimozione forzata del feedback tramite l'assistenza ebay non vi consiglio di utilizzare l'assistenza italiana perché sono molto particolari come tutto in Italia vi consiglio di utilizzare l'assistenza inglese molto più friendly, è molto più disponibile. Ora da poco, eBay, da un anno circa, ha introdotto una, una cosa, che si chiama, si chiama dashboard defects, che è una dashboard, quindi un pulsante su cui potete fare la richiesta di emozione feedback come prima cosa potete provare a fare questa ma in mia esperienza l'80-90% delle richieste viene rifiutata secondo me è come se ci fosse un bot le richieste non vengono lette Nella la maggior parte dei casi non, non mi sorprenderebbe da parte di ebay però va bene provate per, per andare in questa pagina dovete andare su help and contacts se andate in inglese oppure se andate in italiano ok ve la, ve la mostro in italiano andate su aiuto e contatti poi andate su vendere Dopodiché andate a performance venditore e poi fate appella difetto o qualcosa del genere. Vi lascio comunque tutto il processo qua nel video, non me lo ricordo a memoria, ho nel computer davanti avete una schermata dove potete fare richiedi, eh, richiedi di mozione feedback o richiedi di emozione difetto, in base a cosa volete richiedere, cliccando emozione feedback andate a spiegare, andate a scegliere l'opzione che volete, andate a spiegare la vostra opinione. Questo, come vi ho detto, non funziona spesso perché secondo me non c'è nessuno che li controlla. Quindi un'altra opzione che avete è contattare, ragazzi, l'assistenza via chat o via telefono vi consiglio sempre l'assistenza in inglese se non conoscete l'inglese andate a studiare inglese ragazzi se volete fare business specialmente online oggi dovete sapere l'inglese non vi interessa se non lo sapete andate a studiarvelo ho fatto un video tempo fa in cui ho spiegato come ho imparato l'inglese e come potete impararlo quindi chiamate l'assistenza parlate con un operatore vi spiegate la situazione e cercate di farvi rimuovere il feedback manualmente molte volte vi rimanderanno alla dashboard ehm, che vi ho spiegato ora, voi in quel caso chiudete e cambiate operatore fino a quando non trovate uno che vi vuole aiutare questi ragazzi sono i metodi per affrontare un feedback, per affrontare le persone se ne volete sapere di più andate su dropshippingchilometri.com oppure contattatevi su Instagram o via email non dimenticatevi di, di dare sempre il top del customer care perché il core e il cuore del nostro business avere dei clienti soddisfatti che possono tornare a comprare da noi e che non ci rovino la reputazione tramite feedback o tramite controversie. se non capite questo dovete essere pronti anche a perdere soldi per avere customer care a livello top deve essere di primo, di primo livello se non capite questo ragazzi non andrete mai avanti non potrete mai scalare il vostro business a cifre di tutto rispetto spero che i miei consigli vi siano stati di aiuto vi aspetto al prossimo video ricordate di mettere like e iscrivervi al canale ciao ragazzi e alla prossima